Come Comune di Bologna e come Informa Giovani dove siamo adesso abbiamo lanciato un progetto che si chiama Sembianza, un progetto che parla e racconta di bullismo e cyberbullismo, un fenomeno di cui abbiamo tanto sentito parlare ma che spesso non raccontiamo in prima persona per questo stiamo cercando giovani tra i 18 e i 35 anni che abbiano voglia di raccontarci la loro esperienza in prima persona questo avverrà il 16 e 17 dicembre qua all'informa giovani del comune di bologna quando ci saranno le audizioni per selezionare quelle testimonianze e quei testimoni che poi andranno in scena a febbraio e a marzo al museo del mambo sempre di bologna per cui partecipate perché il bullismo va raccontato da chi l'ha fatto o da chi l'ha subito vi aspettiamo compilate il form e iscrivetevi.